Con Garage and Roll stiamo andando alla scoperta dei sotterranei musicali delle nostre città, ripercorrendo un viaggio musicale nella storia dei garage di ieri e di oggi. Luoghi simbolo già da tempo dove coltivare idee e talenti e dar voce all'espressione artistica. Andremo a trovare gli artisti direttamente nella loro tana creativa, dove ci racconteranno le loro storie e il loro sound. Quest'oggi Garagian torna fuori dal raccordo, in una cittadina situata a sud-est di Roma, considerata un vero e proprio gioiello in stile medievale e che rappresenta uno dei centri laziali più ricchi di testimonianze storiche, artistiche ed architettoniche. Palestrina. La cittadina è oggi nota per essere un centro archeologico davvero eccezionale. Ma non solo storia, Palestrina gode di una fervente realtà musicale di cui fanno parte i Vinnie Jones, la band che incontreremo oggi. I Vinnie Jones sono un gruppo dalle mille sfaccettature rock. Il loro sound e la loro musica sono un mix di contaminazioni che sfuggono da qualsiasi incasellamento di genere. Il loro suono affonda le radici nel heavy rock, con diverse influenze che vanno dallo stoner al grunge e con uno sguardo rivolto in particolare alla scuola americana dell'alternative rock degli anni 90. Tante influenze che arrivano da oltreoceano, ma lo stile dei Vinnie Jones è del tutto italiano, originale, di classe e mai scontato. Un rock di forte impatto, sanguigno, in grado di far emozionare e riflettere, e dove si concentrano tutta la passione e l'entusiasmo che questi quattro musicisti sentono per la musica. Andiamo ad incontrarli! usciti dalla dimensione un po' frenetica della città di Roma per entrare in una dimensione un po' più bucolica qui a, pa a Palestrina, e, ma eh, in realtà ci sembra a noi appena siamo arrivati di essere entrati appunto in una dimensione più americana, sia per il sound che questi ragazzi fanno e sia per la loro sala prove che vedrete a breve, che è... Ricorda molto eh, lo stile delle sale prove dei garage americani. Beh Sicuramente non è un box romano, Ecco. è più una cosa un po' personalizzata col fatto che è solo la nostra, ci suoniamo solo noi e poi comunque ce la siamo aggiustata a nostra sì, a misura, personalizzata, personalizzata sempre per noi. E poi c'è questa cosa che è rimasta un po' che chi ce la vende subito si fa la sua. La sua tana si dice o adipisce un chi ci riesce, chi, ci riesce chi può, chi è fortunato come sono stato io tanti anni. Costruita fa costruita però a voi, cioè per la Sì, però noi ho fatto castellate. quella, ci abbiamo suonato e poi mi ci sono fatto casa addosso. Beh allora che, che continu che continuate con questo spirito perché questo è quello che serve. Eh. Allora, le porte della, del vostro regno creativo, la caratteristica di questa sala è che. Tante. Eccoci qua! Che? Piccolina! Accogliente! Accogliente. Accogliente. <ride> bella <ride> calda, bella <ride> calda! Il cammino è il solpare, <ride> soprattutto <ride> serve. Però c'è sì, se il climatizzatore molto perché, molto perché quello serve. <ride> sì. Ecco qua. Qua purtroppo col fatto che è insonorizzato e non ci sono finestre, come è giusto che sia, noi da maggio in da maggio fino a settembre è praticamente impossibile suonare senza condizionatore eppure questa sarà la seconda estate col condizionatore ma ah, scorso l'hai messo tipo a luglio agosto però no eh, no no messo no no no No. Giugno ce lo siamo fatto. Tutto abbiamo fatto tutti, tutto. ah no? È vero, perché non c'avevo io. L'avevo comprato a Natale. L'ho comprato poi, a Natale, ma poi tra dire e fare, insomma, no? Quello che, che ci sorpre mi sorprende a me che, che in un'epoca come questa di iperproduzione in cameretta tra sintetizzatori e sonorità un po' elettroniche, qua vediamo ancora appese le chitarre. In un'epoca nel quale molte persone hanno deciso di appendere la chitarra al muro o di metterla in sotto. Sudore, sangue, sudore, tutto, eh, tutto sudore, ma tutto sudore, <ride> sudore, ah, sudore. tanto tanto sudore. Che Allora va bene, sentiamo qualcosa e siete pronti per sentire un rock potente come non lo sentivate da tempo? Ecco a voi Vini Jones. Questa volta direzione verso est, siamo venuti a Palestrina dai Vinnie Jones, l'ho detto bene? Sì, Vinnie ho Jones ho fatto bene. attenzione, Perfetto. esatto. E quindi c'è Lara oggi una sfilza di domande, io preparo un no, bel caffè no, perché dieci, veramente sono qui, tanti gli argomenti con questa rock band da un tono decisamente energico. e Quindi un bel caffè, ci sta. Sono Andrea alla batteria, abbiamo Gianluca alla voce la chitarra. Lodovico alla, basso, eh, al basso e, esatto, e Marco alla chitarra e alle voci. Il vostro sound, la vostra musica eh, in realtà eh, rimandano a un rock dalle mille sfumature, quasi a un non genere. A voi non mi piace definirli no? con, con un sottogenere, anche no, se anche in realtà lo rimandate. Si... A... No, perché non, se no li dichieremmo su. siamo metal? No, su Nord Store? No. Siamo... Okay. Esatto. E quindi ecco, voi fate rock. So. che cosa per voi oggi il rock domandone? Semplice <ride> Hai detto che erano era facili le eh, eh, questo <ride> è facile era eh. facile era proprio emozio, emozio di emozione parliamo cioè, il rock è quello l'hai definito bene tu prima nel momento in cui in un periodo storico in cui la gente appende le chitarre e accende i sintetizzatori noi buttiamo non compriamo i sintetizzatori e accendiamo le chitarre esatto perfetto. Oh. Mm. c'è qualche Chiara altra è... definizione diciamo a questa domanda sì. Sì, male, male, io. Io. No, no, no. non vale, non vale voi però in realtà vi formate nel lontano 2015 e eh, realizzate un EP in inglese esatto. chiamato Super Nothing. Esatto. E... già dalla spiccata domanda. voglia di vivere come mai poi la scelta che avevano fatto tanti questa domanda però di passare all'italiano è stata una necessità è stata una necessità sotto tanti punti di vista, una scelta sotto altri. Nel senso, la, eh, la cantare in italiano è difficile, cantare in italiano però è bello, cantare in italia italiano arriva prima. E poi, soprattutto, nessuno qua è madrelingua. E per quanto l'inglese lo puoi sapere bene, stai sempre comunque comunicando in una lingua che non è tua, che gli altri non capiscono. Perché, cioè, i testi in inglese, ma lui li faccio leggere, lui li posso far leggere, ma lui, lui come Ludovico, come. No, forse Ludovico poi l'inglese <ride> non ha Massima sì, Marco pure, ma, eh, ma io per stesso, io cioè, devo mettere l'aschi per i testi col vocabolario non so. Pure no, il momento no, è di, di, di sfatare che inglese è figo, italiano no. So. Ecco, sì, esatto. L'italiano esatto. cioè... basta però, però, saperlo contestualizzare, cioè. E io non voglio dire che noi siamo bravi al mondo però insomma l'italiano se in ce bene è figlio o qualsiasi genere è una lingua che ha creato molti poeti nel mondo è un pregiudizio mondo. E scrivere in inglese io l'ho visto mega band underground fortissime e poi testi che fanno pena perché comunque dice vabbè è una cosa in meno da fare tanto dico quattro cazzate, faccio il copia e incolla in inglese sì, sì. suona bene perché sì, suona se bene, se sì, bene. Eh, nessuno capisce, capisce nulla nessuno se se va a sentire comunque mai il nostro genere di testo viene dopo invece a me sta cosa non mi piace e oh, poi sì. l'ultimo album un pochino non so almeno a mio avviso avete cercato di comunicare questo, un po' uno sconforto, un po' una frustrazione di un'epoca che stiamo vivendo. Quello è eh, cioè scrivere ciò che non provi è per me impossibile perché io leggo, ho letto i manuali per come scrivere i testi <ride> e, la, gliela, e gliela, dice eh, che io, cioè Manuel Agnelli fa il, il, il catapro, esatto, si chiama, esatto. co, il taglio, i libri di cucina, i libri di matematica, ci mette le frasi belle insieme e gli dà un senso. Sì, sì. E i Verdena non si capisce un cazzo, eh, però... <ride> che hanno un di niente, non si capisce un cazzo, per loro <ride> stessa sì, missione, per ognuno loro stessa missione. Poi c'è la scrittura per immagini, c'è cioè, Battiato fa gli elenchi, però... Eh, poi ognuno trova il suo, il suo modo. Il, nostro e il è quello, vostro mondo è autobiografico. È quello, autobiografico sì, perché ti ripeto, come dicevo prima, non riesco a scrivere quello che trova Andrea. Cioè e se te sì, sì, è... lo scrivo quello Andrea lo scriva Andrea, poi magari lo sistemo per cantarlo. Parlavamo prima, dietro le quinte tra di noi al giorno d'oggi un gruppo quasi deve essere manager di se, di se stesso, quindi appunto darsi delle scadenze, trovarsi le date, e, insomma occuparsi di tutto ciò che è social, di, di, di quello che deve far arrivare appunto al pubblico. Voi esatto. come, come la trovate questa, questa situazione? Ecco, difficile. <ride> difficile, difficile perché Policare. comunque nessuno no. ti regala niente, <coughs> nessuno verrà mai a fare il, il tuo manager o. E booking Man, come dicevamo prima, sì. se prima non c'è un lavoro dietro, e noi il lavoro dietro stiamo cercando di farlo. Ovviamente non siamo per forza di cose musicisti professionisti, perché siamo m, tutti intorno ai 30, tranne Rodrigo, insomma chi più, chi meno. Sì, sì. I 30 l'abbiamo passati e m, dobbiamo lavorare, e, purtroppo, quella brutta cosa che c'è il lavoro. insomma, live. i live il tempo ne occupa però lo fai perché lo vuoi fare perché ti piace e perché anche se suoni davanti a quattro persone comunque è stato sempre meglio farlo che non farlo quindi il riscontro del pubblico c'è? Scontro pubblico c'è stato? Ma tanto fate un genere che comunque è difficilmente ascoltabile di questi tempi, ma non per qualità o per. cioè perché in questo momento è raro che qualcuno ancora faccia gli assoli. È perché siamo stati dei metallari. Ecco. Quindi quella è una cosa che non. non mi Mamma sono stato un metallaro anch'io. Sì, Vabbè. cerchiamo di fare quello che ci piace fare, ci è sempre piaciuto questo. Non mi troverei a fare nient'altro. Forse non okay. mi ma per fortuna, Io non mi troverei ma nemmeno a non suonare. Ma perché non ve lo fate? Sì, infatti. È perché c'è bisogno di rock. Se cioè. lo facesse un po' più di gente, No, che un po no più, più, più che di... altro è quello, infatti. Perché poi è in un mercato saturo come questo, dove la gente appunto quasi stenta a cercare ma, ma, nuova la musica. a soglia d'attenzione no? è bassissima, Ecco, esatto. Questo, Quindi, se dire. tu non fai una cosa che suona bene, mm. è figa è anche un minimo orecchiabile per quanto riguarda il nostro genere e cioè ci metti a fare la cosa non ti caga nessuno perché su Spotify gli schippi a volo esatto, esatto quindi dopo devi, devi secondi, cercare, di cercare di catturare esatto. c'è un'immagine figa una Pagina figa, um, purtroppo c'è anche l'aspetto social. Io odio a morte, però però proprio purtroppo lo, lo devi fare. E averci gli account in Twitter, la account in Instagram. Perché cercate di, di, fronte, sì, di fronte a una qualsiasi persona che vuole lavorare con te, come è stata Marta per noi, che è stata il nostro ufficio stampa per eh, circa 6 mesi, un po' poco più. È, mi è detto, twitter mi detto, ma che c'è parcio con twitter ma che è, è no, ma sì. twitter Io non sei giornalisti twitter poi giornalizzazioni e poi non è, non è, è, il è uscito oh. il caffè eh. grande schiumetta è pronto ci serve un vassoio un ah. vassoio Quanti sono? sono Gianluca piano, e... ah, io, io, io lo assaggio, assaggio. tu lo assaggi il resto <ride> tutti? Sì, sì, sì, sì. Zucchero, io senza zucchero. Sì, sì, non è che c'è un leader o un no. portatore no. Cioè io magari posso portare una canzone già Vabbè, bella e di... fatta, però comunque senza di loro poi non sarebbe diventata quella che sta sul disco. Sì, sì, sì, Vabbè, sì, sì, bello di una sì, band è che ognuno porta le sì, sì, assolutamente il suo il mondo. Suo mondo. Ma anche no. come genere si vede che è un rock che comunque, abbiamo detto, no, è difficile definirlo però perché ha tanti influssi Quindi sì, sì. ognuno porta al suo mondo Siamo persone che ascoltano di tutto e tanto, e un sacco di roba perché Poi tutti sì, molto è... differenti uno dall'altro perché lui magari un po' più sul metal, primi 2000, fine anni 90 e Marco c'ha più Tool, Perfect Circle, la, la parte là, anche il grunge lui molto ah. Ludovico si ascolta di Slayer, però il giorno dopo si ascolta la Gola del Fomento. <ride> Quindi comunque io invece ascolto il giornale del tutto la Sai che stoneggia con la del Fomento pure io. Quindi comunque sì, sì. Ehm io ho sentito anche molto punk Vabbè, punk anche, siamo cresciuti principalmente noi, noi due no effetto, ringraziamo i Lini Jones grazie. per essere, anzi no, grazie non grazie per essere voi. stati con noi noi, grazie a loro per averci ospitato, nella loro zona creativa mia. come sempre poi diciamo, poi è diciamo. Il caffè, prego è stato un piacere caffè, <ride> luci, la compagnia <ride> Capirà, grazie a Gli loro e vabbè per salutarci poi, vi lasciamo. se avete una band e volete partecipare a garage roll vi lasciamo l'indirizzo che scorre Certo, Se volete iscrivete, iscrivetevi anche al nostro canale YouTube Gli adesivi se li volete mettere in giro certo. fa pubblicità e no, ci fa anche piacere mettiamo un po certo. giro. come sapete noi ci facciamo ospitare non, non, non ospitiamo noi perché non abbiamo un esatto. luogo però invece offriamo il caffè l'unica cosa che possiamo fare, è bello scoprire è il, il territorio, sarebbe triste ospitare tutti a casa nostra cioè, un mondo da scoprire, a, scoprire. Cioè, a Palestina sono quando ci sarete mai esatto no, no, ma è, è bello di muoversi Infatti, e conosci. Allora ciao a tutti ciao, alla prossima ciao e grazie nella prossima puntata di Garage and Roll una nuova band, una nuova storia, una nuova location, un nuovo box e tanta tanta musica. Ciao da Garage and Roll.